Bene, dunque sembra che siamo online. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio. Allora, oggi eh, abbiamo questa conversazione tra noi due su disuguaglianza, diritto alla salute nell'era del neoliberismo globale. E prima di tutto ci presentiamo. Allora, io vorrei presentare Roberto. Roberto De Vogli è professore associato all'Università di Padova, dove è anche membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Diritti Umani. Nella sua ricerca, nei corsi che insegna, analizza la psicologia del potere, gli effetti della globalizzazione, della, delle disuguaglianze, delle crisi economiche sulla salute e il benessere degli individui. A questo proposito, tra l'altro, Roberto De Vogli eh, ha pubblicato nel 2013 un volume «Progress or Collapse» eh, in inglese, che sarebbe ora di vedere tradotto in italiano, eh, Roberto studia anche epidemiologia e demografia e in una chiacchierata precedente a questa conversazione mi ha detto una battuta comune fra i demografi che è che il loro mestiere è contare i morti e Roberto da diversi anni si è stufato di contare semplicemente i morti ma si è impegnato a studiare le cause alla base dei fenomeni demografici e, e epidemiologici di, di natura sistemica cioè perché gli individui muoiono o si ammalano Prima di rientrare in Italia nel 2016, eh, Roberto De Vogli è stato più di dieci anni all'estero, eh, professore nei dipartimenti di epidemiologia e salute pubblica di tre importanti università, l'Università della California più di recente, prima Università del Michigan e University College London. Spero di aver detto in, in, molto in sintesi almeno delle cose importanti della tua carriera. Sì. Grazie Michele, così ho l'occasione per presentarti uh, al, um, alle persone, ai partecipanti di questo webinar. Eh, il professor Michele Alacevic è professore associato di storia economica e storia del pensiero economico all'Università di Bologna. Eh, più in particolare Michele è uno studioso della storia dello sviluppo globale, del, della storia come di come i dibattiti teorici e anche ideologici influenzano le istituzioni e le politiche di sviluppo e a loro volta di come le politiche di fatto messe in pratica indirizzano il dibattito più speculativo eh, di recente però si è occupato anche di antropocene eh, di crescita economica e disuguaglianza e nel 2018 ha pubblicato con la terza un, un libro eh, intitolato Breve storia della disuguaglianza eh, il libro è tradotto praticamente da una versione inglese eh, scritta con un altro editore mi sembra eh, Brookings, Brookings giusto. Eh, in passato ha anche scritto un libro eh, davvero interessante il titolo eh, sulla banca mondiale eh, tradotto in cinque lingue e, e quindi ehm, ha una, una serie di competenze che dal mio punto di vista, eh, per i temi che tratto io, sono assolutamente complementari, nel senso che io mi occupo un po', come si dice, come diceva Michele, un po' dei morti, no? gli epidemiologi si occupano di contare i morti, un, un amico economista, Andrea Cornia, che è eh, famoso per aver pubblicato un, un libro molto influente nel 1980 all'Unicef, qui denunciava le politiche della Banca Mondiale, e Fondo Monetario Internazionale nei paesi in via di sviluppo. Diceva dobbiamo creare la, la Beckini School Economics, <ride> Perché, eh, però, eh, appunto, l'idea di, di mettere assieme l'epidemiologia e l'economia era l'idea di molte persone, molti economisti, incluso Amartya Sen che ha scritto un, un paper davvero interessante molti anni fa in cui diceva la mortalità è un indicatore del successo o del fallimento di una politica economica. Ecco, quindi l'idea di usare dati di salute per valutare politiche economiche eh, è, è davvero interessante. Michele è tornato in Italia dopo più di dieci anni negli Stati Uniti, abbiamo anche questa... Questa parte in comune, siamo stati molti anni negli, negli Stati Uniti, e per due anni Michele è stato l'unico storico a lavorare per la Banca Mondiale, ha vinto borse di studio a Columbia University e Harvard, è stato per diversi anni direttore associato del Centro per le Humanities di Columbia University e poi direttore di Global Studies di Loyola University. Il suo profilo interdisciplinare lo ha portato a essere l'unico, come si dice, Global Historian, del Dipartimento di Scienze Politiche di Bologna di cui è membro da poco di più di tre anni. Ecco allora io direi, ehm, prima di magari di passare a se ci sono delle domande, ehm, Michele, se vuoi introdurre un po' il concetto, visto partendo dal titolo, abbiamo intitolato questo webinar Disuguaglianza e diritto alla salute nell'era del neoliberismo globale. Ma che cos'è questo neoliberismo globale quindi che cos'è il neoliberismo e da una parte dall'altra che cos'è la globalizzazione eh, eh, abbiamo effettivamente intitolato questo webinar in maniera molto ambiziosa perché 40 minuti per affrontare tutto questo sono eh, naturalmente un eh, tempo impossibile ma da storico visto che sono uno storico eh, Lasciatemi ricordare, vorrei ricordare che la globalizzazione in cui ci troviamo, che viviamo, che menzioniamo sempre, non è l'unica eh, vissuta dalle società umane e, eh, e ha delle caratteristiche particolari, in questo senso poi tra l'altro mi sarà più facile spiegare la dimensione neoliberista della globalizzazione di oggi. Eh, Periodi di globalizzazione ci sono stati anche in epoche molto eh, più antiche della nostra, per esempio fra XIII e XIV secolo, e non sto prendendo l'esempio più antico che potrei immaginare, per la prima volta il continente eurasiatico eh, eh, si è trovato in una forma di globalizzazione dei commerci, ma non solo, anche di scambi culturali fra le popolazioni delle diverse aree che vivono su e intorno a questo continente, eh, dall'area del Mediterraneo, eh, mercanti arrivavano eh, attraverso il Mar Rosso fino all'Oceano Indiano, in Asia eh, orientale e poi le vie della seta connettevano eh, Europa e Asia. Eh, nel, nella parte interna del continente grazie all'unificazione territoriale eh, portata avanti per un breve periodo, per poco più di un secolo, dai mongoli, una popolazione nomade che però aveva unificato e pacificato queste zone. Una cosa interessante di quella globalizzazione era, cioè queste grandi regioni tra loro interconnesse, una Cosa interessante era che, a differenza di altri periodi, quella era una globalizzazione in cui nessun eh, potere diciamo egemonico ha prevalso totalmente sugli altri. Cioè i mongoli sono stati strumentali a questo, ma poi le diverse zone scambiavano fra di loro appunto cultura, merci. Eh, senza che nessuna desse un ordine diciamo finale o, o generale a questa grande collaborazione interregionale. Eh, e una seconda cosa eh, che risuona alle nostre orecchie oggi è che quella globalizzazione oltre a portare a contatto culture in maniera pacifica permise anche eh, il, il velocissimo propagarsi della peste nera a metà del 300 dal, dalla Cina sudoccidentale attraverso eh, le, le vie delle carovane sembra che sia arrivata sul Mar Nero a Caffa e con un marinaio infetto su una nave genovese arrivata poi a Messina e in Europa eh, poi un periodo di globalizzazione importante, chiaramente il Novecento, eh, la globalizzazione dell'impero britannico e nel secondo dopoguerra eh, invece il passaggio di testimone dalla Gran Bretagna, ormai in declino con l'impero che si sfalda, agli Stati Uniti. Il periodo dei tre decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale è molto importante perché questa globalizzazione gestita dagli Stati Uniti allo stesso tempo eh, ha eh, mh, coinvolto molti paesi a parte quelli nella sfera eh, sovietica in un mercato internazionale in un'internazionalizzazione dei commerci in un'apertura dei commerci a livello eh, internazionale ma ha anche dato un ruolo molto importante al ruolo dello Stato nelle politiche sociali, nelle politiche del lavoro, nelle politiche economiche all'interno dei singoli Stati. E quindi quelli sono gli anni, la, anche l'Italia, insomma, sono gli anni del miracolo economico in cui il Paese si apre all'economia internazionale e gover i governi italiani però portano avanti politiche di eh, raggiungimento della piena occupazione, politiche industriali, la costruzione di un welfare state, lo stato sociale eh, la costruzione quindi anche di una macchina statale che gestisca servizi eh, importanti per il benessere dei cittadini. Dagli anni 70 in avanti invece questo meccanismo cambia e qui entra la dimensione neoliberale perché il... Ehm, eh, il ruolo dello Stato viene messo in crisi, viene messo progressivamente eh, ai margini, si dà sempre più valore alla capacità dei mercati di autoregolarsi, di eh, lavorare in maniera efficiente, eh, si dà molta più importanza, e non è esattamente la stessa cosa, al ruolo dei privati in qualsiasi settore eh, c'è una finanziarizzazione anche dell'economia e una deregolamentazione dei rapporti economici internazionali e anche all'interno dei paesi che smonta o che eh, azzoppa in maniera importante eh, il, il, i, i meccanismi che permettevano il funzionamento dello Stato sociale nel, nei decenni del secondo dopoguerra e invece eh, mette in crisi gli stati nazionali e la loro capacità di agire sull'occupazione e di difendere il benessere eh, degli individui. Quest'ultimo periodo, questa ideologia neoliberale è caratterizzata da questa ideologia neoliberale è anche quando vediamo crescere la disuguaglianza all'interno dei paesi, anche dei paesi cosiddetti avanzati, insomma quelli in cui eh, l'economia il problema dell'economia avrebbe dovuto essere un problema minore rispetto ad altri però io adesso vorrei fermarmi perché se no eh, monopolizzo eh, la chiacchierata e non è più una chiacchierata ma ho menzionato la disuguaglianza che è una questione importante, ci torneremo sopra, ma vorrei chiederti Roberto invece semmai di eh, di parlarci di come questo neoliberismo e eh, questa crescente disuguaglianza eh, hanno un, un impatto diretto sulla salute perché si parla molto ed, ed effettivamente eh, diciamo è un aspetto importante si parla molto della disuguaglianza economica ma tu quello che studi è proprio la, eh, la, la, la sono gli effetti di larghissimo raggio e molto importanti direttamente sul benessere degli individui Sì, eh, intanto grazie per l'introduzione sulla necessità di separare la globalizzazione dal neoliberismo eh, ecco sappiamo che la, la globalizzazione è stata al centro di um, proteste eh, se pensiamo alla, alla battaglia di Seattle quando, dalle proteste del WTO o addirittura ai fatti drammatici di Genova, eh, molti degli attivisti che parlavano di globalizzazione o, o che i media soprattutto definivano come no global, no global. Eh, praticamente eh, parlavano più che di globalizzazione, parlavano di eh, politiche economiche di tipo neoliberista. Quindi è, è, è necessario innanzitutto separare i due concetti e far capire che la globalizzazione per sé non è altro che l'integrazione di tutti i paesi del mondo in un mondo diciamo, eh, unico e la possibilità di interagire e integrare diverse culture e migliorare ad esempio la capacità di condividere beni, servizi, um, comunicare con persone di, altri, di altre nazioni. E, e quindi, quindi di per sé questo diciamo, fenomeno sembrerebbe essere solo benigno da un punto di vista della salute e della qualità della vita. Tuttavia la globalizzazione non è stata eh, promossa in maniera neutrale, eh, è stata promossa attraverso una lente, un filtro e priorità che erano specifiche di alcuni gruppi di potere nella società e che quindi eh, è stata strutturata attraverso l'idea appunto di creare una globalizzazione che favorisse soprattutto l'integrazione economica e finanziaria e poi venivano le altre priorità diciamo ad, ad esempio l'integrazione dei diritti dei lavoratori non è mai esistita eh, ci sono alcune Nazioni Unite che tendono invece a spingere verso l'integrazione dei diritti umani ma hanno molto poco potere quindi ecco che la protesta nei confronti di questi, questo fenomeno eh, si concentra su, sulle politiche del neoliberismo e che cos'è Che cosa sono queste politiche ne hai menzionate alcune la deregolamentazione ecco eh, dagli studi empirici che si sono visti ehm, si è notato che uno come hai detto te il neoliberismo ha mh, prodotto un incremento delle disuguaglianze economiche eh, quindi non solo tra le classi sociali all'interno dei paesi ma anche tra i paesi anche se ovviamente alcuni eh, non sono d'accordo su questo si, si parla sempre di, di, di un settore dove ci sono molti contributi e non c'è mai la parola fine ovviamente eh, tuttavia dagli studi empirici che sono stati fatti si è visto che eh, i, i guadagni in termini di salute ottenuti durante l'era post bellica tra il 1945 e il 1970 sono stati molto più eh, importanti rispetto all'era del neoliberismo anche perché l'era del neoliberismo è, si è contraddistinta da mh, innanzitutto diciamo che la, cresci, la crescita dell'aspettativa di vita è praticamente stata eh, importante in tutte le regioni del mondo quindi il neoliberismo non ha prodotto un, un collasso dell'aspettativa di vita in tutto il mondo. Questo sarebbe ingiusto e non basato sull'evidenza. Tuttavia sembra aver, uno, ridotto i guadagni di aspettativa di vita che ci si aspettava specialmente per le popolazioni meno ambienti e soprattutto per le nazioni più povere. Eh, quindi ha ridotto il potenziale della crescita economica di eh, promuovere la salute e dall'altra parte ha inciso in parte nella, nelle due grandi crisi di mortalità che attorno agli anni 80 sono scoppiate una in Africa, anche dovuta all'AIDS, e, e, e due nella ex Unione Sovietica, dove l'aspettativa di vita è crollata eh, con una mortalità di oltre 10, 10 milioni di, di, di morti. E Poi ci sono vari case studies che, che correlano alcune politiche della globalizzazione con la salute. Ad esempio la finanziarizzazione dell'economia ha portato alla crisi finanziaria del 2008 e la, la crisi finanziaria del 2008 ha, ha incrementato i suicidi. Oppure pensiamo ad alcune politiche di liberalizzazione del commercio che hanno permesso a multinazionali del junk food di penetrare mercati prima dominati da eh, produzione di, di cibo locale con tutta una serie di prodotti di multinazionali soprattutto eh, di paesi ambienti e uh, l'aumento dell'obesità e del diabete di tipo 2. Ci sono tantissimi eh, percorsi e meccanismi, eh, e non voglio eh, adesso parlarne eh, di tutti, insomma, ecco. e, Anche perché se, se ci sono, volevo anche prendere. Ehm, eh, volevo essere sicuro che non ci fossero domande da parte delle persone che ci stanno ascoltando. Se qualcuno vuole fare una domanda, se ci sono delle. delle um, delle domande o delle questioni che sono più interessanti per voi, che noi magari non abbiamo anticipato, Michele. Cioè. Eh, so, io sono ben contento di cambiare la mia schedule, no, non, ho, non ho problemi, insomma. Ecco. Quindi se sì, ci sono sì. domande, se ci son domande noi, noi ci fermiamo e siamo felici di eh, andare avanti secondo la, la scaletta che ci eh, suggerite voi. Eh, sono, sono concordo pienamente, assolutamente. Noi qui cerchiamo di, eh, mh, così, di stimolare qualche pensiero, se ce la facciamo, ma ben felici di, di seguirvi su questo. Tra l'altro eh, hai, hai menzionato appunto dei rapporti eh, mh, Uh, non univoci fra grandezze economiche e questioni che hanno a che fare con la salute delle persone quindi volevo chiederti se ho capito bene ciò che stavi dicendo cioè da una parte c'è una questione di crescita economica come dire osserviamo la crescita ci cioè, sono paesi che crescono molto paesi che crescono molto meno e ci viene subito da pensare, i paesi che crescono sono quelli in cui si sta bene, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo, se eh, ho intuito, mh, ho capito bene ciò che dici, e mi sembra anche, correggimi se sbaglio, venga fuori dagli studi eh, che tu e anche i tuoi colleghi, Wilkinson e Pickett, avete fatto, in realtà ci sono delle dinamiche che hanno a che fare con la salute che non c'entrano nulla con la crescita. Cioè ci sono paesi che sono cresciuti economicamente poco e che hanno indici di salute assolutamente decenti e altri paesi che sono cresciuti di più e che magari e, e, e, se li mettiamo, se li paragoniamo a, a paesi simili a loro, invece hanno eh, problemi di salute pubblica molto più. Importanti. Quindi non c'è questa correlazione eh, diretta no? fra, cr fra crescita economica e salute. Questa è una prima parte della domanda. Una seconda parte della domanda che ti vorrei fare è invece la disuguaglianza che si sviluppa all'interno di un paese. Ha o non ha un, eh, una correlazione diretta con problemi di salute pubblica, di accesso alle cure per gli individui? Sì, eh, allora due cose sul, sulla relazione tra crescita economica e salute. Hai detto giustamente, ci sono paesi con un prodotto interno lordo molto basso che hanno eccellenti livelli di salute, eh, che quindi sono stati chiamati da un report della Rockefeller Foundation, credo, Uh, good health at low cost, cioè um, ottima salute a basso costo. E Sono quei paesi che sono riusciti a distribuire il reddito, la ricchezza e quindi anche le possibilità e il potere d'acquisto eh, delle persone in maniera più equa. Um, e quindi hanno, sono riuscite, fra virgolette, a fare in modo che la crescita economica fosse effettivamente eh, correlata con la salute. È sempre importante comunque riconoscere che la crescita economica ha avuto un ruolo storico nel, nella longevità, se pensiamo che nella maggior parte della storia umana abbiamo vissuto meno di, 20, di, di 30 anni, 28, e, e solo dopo la rivoluzione industriale e quindi la produzione di ricchezza che c'è stata in quell'epoca, L'aspettativa di vita è cominciata a crescere e adesso è davvero molto, molto alta. È, non non c'è periodo storico più fortunato da un punto di vista della longevità del nostro. Tuttavia l'idea che la crescita economica sia correlata necessariamente con la salute è un po' l'idea della trickle down economics, cioè l'idea che se aumenti la crescita, eventualmente la ricchezza prodotta arriverà a tutti gli strati della popolazione. In realtà l'evidenza scientifica ha mostrato che non è così. Se ci sono delle politiche pubbliche, se ci sono dei meccanismi in atto da fare in modo che questa crescita economica venga ben distribuita, la salute viene promossa, altrimenti la salute eh, ne risente. E lo studio di Wilkinson e Pickett hanno mostrato in maniera molto, eh, molto, molto eh, diciamo, con, con delle analisi basate sull'evidenza, che le società più diseguali hanno peggiori indicatori di salute, aspettativa di vita, mortalità infantile, benessere del, dell'infanzia, eh, obesità, eh, criminalità, quindi tassi di omicidio e... e, e e poi molti altri fattori ehm, però eh, Michele tu in questo libro hai fatto un po' la storia delle disuguaglianze ehm, sarebbe interessante capire un po' eh, cosa è successo e, e perché il neoliberismo ha aumentato le disuguaglianze e un po' eh, ci si chiede come mai le disuguaglianze economiche da un momento di decrescita durante il l'era post bellica um, è stato sostituito un, un momento di, di crescita delle disuguaglianze eh, eh, bella domanda avere, come dire, avere una risposta eh, par eh, come dire, particolareggiata eh, sarebbe è, è ciò che tutti quanti cerchiamo no? di, di fare con le nostre ricerche eh, però qualcosa si può dire eh, in generale anche in una conversazione così breve. Beh, innanzitutto tu giustamente menzionavi il fatto che la crescita economica è ciò che ha, per i paesi che sono riusciti a, a, a svilupparla, a passarci attraverso, ciò che ha cambiato la, la, la vita degli individui, eh, del, delle masse di popolazione. Poi tu giustamente... Eh, dicevi eh, le, le aspettative di vita sono molto cresciute parlavi della media nel senso adesso, tanto per evitare equivoci non è che, nel, eh, che prima della rivoluzione industriale tutti morissero a 27 anni mm. c'era un'alta mortalità infantile un'alta mortalità dei bambini che nella media eh, abbassa abbassava queste correggimi se sbaglio ma eh, sì, abbassava sì, queste certo queste medie, però c'era chi viveva anche eh, fino ai 60, 70, eh, 80 anni. Um, e, ma mi fermo subito perché eh, sono ben felice, tra l'altro poi tu hai menzionato trickle down economics, io ho appena scritto un, un articolo su trickle up economics, sulla disuguaglianza negli Stati Uniti, ma c'è Gianluca Paparato, che ci fa una domanda, e te la uh, faccio io allora, eh, mh, che è per te, se, se ha ben capito, Gianluca scrive, ci sono studiosi che non sono d'accordo sul rapporto fra l'ascesa del neoliberismo e l'aumento delle disuguaglianze nella salute. Chiede quali argomenti usano per sostenere eh, questo, questa posizione allora ci sono due ordini di problemi nello, in questo tipo di domanda il primo è riuscire a misurare in maniera assolutamente intanto le campane qua sono partite eh, non le sentiamo sì sì, non le sentite, perfetto okay. le sento solo io che mi stanno martellando la testa eh, L'ascesa del neoliberismo ha sicuramente aumentato le disuguaglianze economiche. Su questo, diciamo, a parte qualche, qualche autore, sembra un po' tutti d'accordo. L'ipotesi che però abbia aumentato anche le disuguaglianze di salute viene ehm, è soggetta ad alcune analisi che non sono del tutto... Uh, diciamo univoche eh, proprio perché l'analisi delle disuguaglianze della salute non è molto semplice da, da fare eh, proprio perché ogni volta che si usano degli indicatori di inequalities eh, c'è una difficoltà a riuscire a eh, inglobare nelle in queste misure tutta la popolazione specialmente perché le popolazioni meno ambienti e le popolazioni ultra ricche eh, sono spesso fuori dall'analisi dall eh, empirica proprio perché c'è una difficoltà a reperire dati da parte in queste due, in, in queste due eh, fasce l'altro La, aspetto è che ehm, diciamo i, i, i sostenitori del neoliberismo dicono eh, io ho sentito anche Angus Deaton alla University College London eh, parlare della crescita, dell'aspettativa di vita in India e della crescita economica durante una fase storica eh, che si potrebbe contraddistinguere come il, il momento in cui politiche neoliberiste sono state adottate. E Angus Deaton stesso, Angus Deaton è, ha vinto un premio Nobel in Economia ed è stato diciamo, in tutti i giornali e i media per aver diciamo, scoperto o analizzato questa crisi della mortalità dei bianchi in America dal 1990 in poi e lui mi ricordo durante quella presentazione disse non è tanto importante che le disuguaglianze aumentino oppure no l'importante è che cresca la, il prodotto interno lordo e cresca l'aspettativa di vita di tutti. E, anche perché, cosa dicono i neoliberisti? Dicono, eh, perché focalizzarsi sulle misure di uguaglianza? Eh, volete una società perfettamente uguale e perfetta, con, con, con tutte le persone che sono ugualmente povere o ugualmente malate? Ehm, loro dicono che non è necessariamente un, diciamo, un indicatore di benessere della società, e in questo ci può anche essere del vero. Il problema, sì. invece, è che ehm, la montagna di evidenza, almeno che, a cui, eh, che io ho letto, ehm, parla di un, eh, di un effetto sulle disuguaglianze economiche che, che è deleterio, proprio perché le disuguaglianze economiche una minaccia non solo per la salute ma anche per la democrazia per eh, le regole ambientali eh, per eh, la, la coesione sociale non so se ho risposto alla tua domanda Gianluca tra l'altro eh, adesso vediamo se se Gianluca ci, eh, ci darà un feedback eh, comunque sì eh, li, li, gli argomenti diciamo eh, di, di chi sostiene che non c'è un nesso tra disuguaglianza economica e disuguaglianza di accesso alla salute hanno a che fare col fatto che è molto più importante ciò che tu dicevi, questo trickle down economics quindi facciamo crescere anche i, i più ricchi, non importa ma il benessere scenderà a tutti e la metafora che spesso si usa è quella di un'onda di marea no? questo prodotto interno lordo Capite che sale e, e solleva tutte le barche grandi e piccole, ricche e povere, ma tutte salgono e quindi tutte stanno meglio. E Da questo discorso molto generale mh, ne risulta che anche politiche eh, tutte improntate alla crescita economica e che non guardano alla redistribuzione di questa crescita comunque portano benessere. Allora, io vorrei fare però un esempio, perché ho studiato di recente la, eh, le politiche economiche di Donald Trump negli Stati Uniti, eh, per mh, dare un esempio molto attuale del legame tra disuguaglianza economica e disuguaglianza nell'accesso alla salute. Cioè, Donald Trump... Eh, Dopo aver vinto le elezioni, come prima bandiera di azione politica, ha deciso di eh, eh, cancellare il cosiddetto Obamacare, cioè il piano di sanità che allar allarga la sanità americana, non la rende pubblica, ma diciamo l'allarga a, a, a fasce più ampie della popolazione. Eh, non ci è riuscito per l'opposizione eh, democratica nel, nelle eh, Camere del Congresso americano e anche per una crescente opposizione alla cancellazione di questa legge nell'opinione pubblica americana. E allora nel novembre eh, eh, 2017 Trump ha firmato la più importante riforma fiscale dal 1986 negli Stati Uniti con una eh, di, di fatto una regressività della distribuzione del carico fiscale impressionante. Per regressività intendo che dal 17 al 2025 quando molte di queste eh, nuove eh, eh, Ehm, regole eh, della, del, del sistema fiscale americano eh, promosse da Trump eh, scadranno eh, i ceti più poveri pagheranno più tasse i ceti più ricchi ne pagheranno molte meno se si guarda ad alcuni proprio settori della distribuzione del reddito si vede addirittura un trasferimento quasi diretto cioè di, 5 miliardi che pagheranno in più eh, mh, quelli che guadagnano fra i 20.000 e i 40.000 dollari all'anno sono esattamente più o meno 5 miliardi che verranno risparmiati da quelli che ne guadagnano più di 100.000 all'anno. Questo tanto per dare l'idea di chi ci guadagna eh, e di chi invece paga di più e a favore di chi. Allora, cosa, cosa è successo eh, dopo questa riforma fiscale? Eh, due anni di un'economia che è andata piuttosto bene non è una novità di Trump come lui dice perché ha seguito in realtà il trend che per tutti gli anni eh, del periodo di Obama eh, è andato avanti di riduzione della disoccupazione e crescita dell'economia ma eh, è arrivato questo shock della pandemia la pandemia non è semplicemente quello che si chiama un atto di Dio di fronte a cui noi non siamo in grado di reagire. A, a, a seconda delle politiche in atto in un paese, si reagisce in un modo o nell'altro. Negli Stati Uniti la redistribuzione fiscale di Trump, e queste sono stime del congresso americano, implica un accesso alle... Eh, anzi, implica eh, che... 15 milioni, no, fra 13 e 14 milioni di persone, scusate, eh, eh, perderanno l'assicurazione medica. Inoltre, eh, la pandemia ha messo allo scoperto il fatto che politiche che non mh, tengano conto della ridistribuzione della ricchezza facciano sì che ci sia moltissime famiglie che non hanno... Eh, abbastanza risparmi per passare tre mesi senza lavoro e questo vuol dire che queste famiglie devono, devono avere almeno un membro che continua ad andare a lavorare e naturalmente eh, chi può fare smart working se ne sta a casa protetto chi ha risparmi non va in ufficio chi deve lavorare perché sennò non dà da mangiare a sé e alla propria famiglia si espone al virus e ultimo dato che vi do, questo non è eh, come dire solo teoria, eh, negli Stati Uniti c'è anche una questione razziale che si sovrappone alle questioni della disuguaglianza e della povertà, ma a Chicago il 30% della popolazione è nera, ma il 70% degli infettati sono neri e il 50% dei morti sono neri. Questi non sono numeri a caso e non sono, insomma, cioè non sono casuali, quello, questo voglio dire. Questo è un piccolo esempio di come le politiche pubbliche possano eh, cambiare molto la vita delle persone. E, e in Italia eh, il, il discorso rimane questo. Tu prima mi chiedevi e poi ti lascio la parola. Roberto, per concludere, perché stiamo finendo lo spazio che ci è concesso, ma eh, in Italia il, la questione o la soluzione non è una soluzione on the spot che si fa in un giorno eh, di, di, di migliorare queste cose, ma sono le politiche pubbliche che tengano conto eh, dei servizi che raggiungono tutti. E una cosa che mi ha fatto Ben sperare è stata più che la retorica degli eroi nelle corsie, proprio la percezione da parte degli italiani che la sanità pubblica è un presidio essenziale, la sanità sul territorio, e questo fa parte di una redistribuzione che nasce anche da basi fiscali. Se posso dire una cosa, se avessimo meno evasori fiscali, andrebbe meglio comunque Roberto io eh, ho fatto questo esempio però eh, adesso stiamo appunto finendo la nostra conversazione quindi vorrei chiederti se vuoi eh, chiudere sì eh, poche cose per finire anche in collegamento a quello che hai detto eh, mi fa piacere che hai menzionato il problema della, delle politiche pubbliche e anche dell'importanza dell di poter avere accesso a, a tutta la ricchezza, non solo quella che viene riconosciuta tale. Eh, cioè questa crisi del Covid, eh, nonostante sia stata terrificante da un punto di vista sanitario, eh, speriamo che sia un momento per ripensare un po' alle politiche pubbliche, sia a livello globale che nazionale. Eh, anche perché eh, avremo sicuramente e abbiamo già molte persone, famiglie e anche piccoli imprenditori che stanno soffrendo tantissimo a causa di questa crisi, persone che non hanno avuto accesso al loro eh, reddito per mesi e come tutte le crisi se non si interviene con forti protezioni sociali queste persone qua eh, pagheranno un caro prezzo non solo a livello sanitario ma anche a livello psicosociale a causa della perdita del lavoro. Lo abbiamo visto nella crisi del 2008 che all'aumentare delle protezioni sociali si riduce la correlazione tra disoccupazione e suicidi. Quindi non abbiamo scuse, dobbiamo riuscire a intervenire su questo. Ovviamente qualcuno dice "Sì, ci vogliono tutti questi fondi per eh, salvare, fra virgolette, piccoli imprenditori e famiglie in difficoltà. Dove prendiamo i soldi? l'hai un po' invitata tu questa cosa." L'azione sui paradisi fiscali deve essere assolutamente globale, coordinata e, e robusta. Non è più possibile nel 2020 continuare a avere che il, cioè una situazione dove più di 20 trilioni di dollari è depositata a Cayman Islands, Netherlands o, o altri posti e che quindi questi non, non, cioè non, non vanno a, a, a contribuire a, a, al budget statale. No? E poi l'altra cosa è che le banche centrali eh, stanno iniettando un sacco di soldi nell'economia, con questi quantitative easing, però tuttavia, come ha mostrato uno studio di eh, NEF, New Economics Foundation, solo una piccolissima percentuale mh, eh, va di questi soldi arriva alla vera economia, perché tutti questi soldi rimangono nelle banche, nelle banche commerciali, che per paura di, eh, diciamo, soffrire di bancarotta non investono nell'economia reale quindi addirittura il Financial Times o addirittura persone che non avrei mai pensato sostenessero queste politiche hanno parlato dei soldi dall'elicottero come, come una potenziale strategia o quella che viene chiamata quantitative easing per le persone non, non solo per le banche e poi l'altra cosa che sembra un problema intrattabile è la fiscalità progressiva cioè eh, nonostante abbiamo Briattore in televisione che, che parla eh, di, di troppe tasse, in realtà sì ci sono troppe tasse ma per i piccoli imprenditori ci sono troppe tasse per alcune fasce ma i, i, i top 1 o 10% non hanno mai avuto un momento storico così fortunato da un punto di vista fiscale addirittura molte multinazionali pagano 0% di tasse stiamo parlando di di, di grandi eh, quantità di ricchezza che non viene tassata quindi diciamo, io spero che questa crisi sia l'opportunità per rivedere questi, queste idiosincrasie del nostro sistema economico e quindi proteggere la salute più seriamente non potrei essere più d'accordo anche sulla questione della progressività fiscale che è davvero eh, un argomento che va riaperto deve rientrare eh, Prepotentemente nel dibattito italiano. E credo che comunque siamo, Roberto, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Io vorrei ricordare, se c'è qualcuno che ci ascolta, che mercoledì. Fra due giorni, alle 11 di mattina, il professor Gilberto Muraro eh, terrà un webinar su economia comunitaria e rapporto pubblico-privato. Anche questo è un argomento molto importante. Grazie del tempo che ci avete dato, grazie Roberto, grazie eh, a Gianluca Papparato per il suo intervento e buona serata. Buona serata.